quindi questo esercizio è un'equazione di primo grado, abbastanza semplice l'obiettivo principale è trovare la x quindi l'obiettivo principale è trovare questa x cosa andiamo a fare? dobbiamo togliere tutti i numeri accanto alla x, cioè questo più 5 e questo 3. Partiamo togliendo il più 5, quindi per togliere il più 5 dobbiamo aggiungere meno 5 qui. 3x più 5 meno 5 uguale. Chiaramente facendo 5 e meno 5, la somma fa 0 e quindi abbiamo tolto il più 5. Per la prima regola delle equazioni non possiamo farlo soltanto a sinistra, cioè nel primo membro, ma dobbiamo fare la stessa cosa anche nel secondo membro. Ora, ho tolto più 5 sia a sinistra che a destra. 26 meno 5 fa 21. 3x uguale 21 il prossimo obiettivo sarà togliere questo 3 come faccio a togliere il 3 praticamente c'è un'operazione nascosta che è la per, la moltiplicazione allora per togliere una moltiplicazione dobbiamo applicare una divisione quindi io vado a dividere il primo membro per 3 in maniera tale che il 3 e il 3 si semplifichi e faccia 1 e l'1 davanti all'x non si scrive per la seconda proprietà dell'equazione non posso farlo soltanto al primo membro, ma devo farlo anche al secondo membro. Quindi avrò x uguale 21 fratto 3. Semplifichiamo e otterremo x uguale 7.